Salve amici, è così che mi dicono che voi due non andate più d'accordo. Mm. Male, male, cattivi picciotti, pace dovete fare. E poi mi stavo per fare la pennichella. Ma faccio questo video faccio vabbè adesso risolviate tutto mettetevi d'accordo che io vi saluto e sto per dormire ciao dopo fatemi sapere della vostra riconciliazione e basta, o. Oh. Avete da finirla. Andate in pace.